Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di newegg.com, come fare fino a 4.000 dollari e più al mese con il dropshipping su Newegg, su cosa sia, quali sono i requisiti, quanto capitale serve, spoiler, quasi nulla, come poterlo iniziare anche tu e soprattutto se lo puoi fare dall'Italia. In questo video cercherò di spiegarti tutto ciò che è possibile su questa piattaforma, su come... Ci, ci lavoro, su come altre persone ci lavorano e su come puoi lavorarci anche tu. Quindi non ti perdere questi video. Iscriviti al canale e ci vediamo tra pochi secondi. Ciao a tutti ragazzi. Sono tornato, spero che tutti voi stiate bene. Molti di voi mi avete contattato su Instagram chiedendomi o su Telegram chiedendomi se non faccio più video, se ho abbandonato il business. Bene ragazzi no, non ho abbandonato il business, lavoro ancora con eBay, con altri marketplace. Ehm, faccio ancora video su YouTube, so che negli ultimi... Mesi, invernali, ho avuto altre priorità. Il canale YouTube non è una mia priorità, è una cosa che mi piace fare, una cosa che mi viene in contatto con voi e mi sponsorizza. Ma ovviamente ci sono altre priorità e se non essendo uno youtuber, ma tranquilli, stanno, stanno arrivando molti contenuti, sono già pronti. Sto scrivendo, ho organizzato un po' meglio tutta la situazione per poter far rientrare YouTube nella mia scaletta di lavoro settimanale che è davvero davvero molto piena eh, banda le ciance eh, mi fa piacere che molti di voi continuano a seguirmi vedo che le visualizzazioni del canale sono rimaste più o meno stabili eh, vi prometto che vi cercherò di darvi almeno tre video a settimana ma parliamo del discorso eh, con cui ho aperto il video oggi, cioè newegg.com per chi mi conosce, per chi ha seguito le mie vecchie live eh, perché ha seguito le mie live in americano e che vi ricordo che eh, faccio alcuni, alcune volte webinar in inglese che okay? non collegato a questo canale sa che faccio dropshipping su New egg. ma andiamo per step, cos'è è Newegg New, egg? new egg è una piattaforma un marketplace americano e canadese che vende principalmente elettronica New Egg ha circa 7 milioni di visitatori al mese non sono tantissimi eh, sparagonati per esempio a eBay che ha in America eh, mi sembra siano 200 milioni o 300 milioni di visitatori al mese eh, ma ovviamente non è per questo che non puoi fare profitto comunque sono sempre eh, numeri altissimi Mm. detto questo perché oggi andiamo a parlare di New Ed? perché è una piattaforma molto valida è una piattaforma che ha molti vantaggi e che ti permette di vendere a margine molto alto perché essendo una piattaforma un po più piccola rispetto alle altre ha meno competitors eh, ci sono molte meno persone che ci sanno lavorare perché ovviamente non ci sono software eh, o perlomeno i software che ci sono sono molto grezzi per le integrazioni parlo e questo permette di eh, avere più margine di vendita quindi si vende di meno ma a margine più alto e soprattutto con molto meno lavoro per esempio eh, per quanto mi riguarda la gestione di New End mh, di New End in generale eh, un negozio non dovrebbe prendere un negozio che fa diciamo 5-6 mila dollari di vendita a mese quindi con un margine del 40-50% si tratta di 2-3 mila dollari di profitto a mese non dovrebbe richiedere più di 20 minuti al giorno di gestione con la giusta automazione perché se voi mi conoscete sapete che io sono un fan dell'automazione, eh, cerco di automatizzare e vi spiego come automatizzare il più possibile il vostro business perché l'automazione è la base della crescita e della scalabilità. Detto questo, quindi New Egg è una piattaforma eh, americana e canadese di vendita di, eh, di elettronica. Chiunque può vendere, vi basta semplicemente iscrivervi con un'azienda come Libri Professionisti, non per forza un'azienda americana. Quindi, se avete un'azienda italiana, europea, qualsiasi tipo di azienda, vi potete registrare. Eh, andate nel sito New Egg, nella parte registrazione venditori, e vi registrate. Lo onboarding, quindi il processo di registrazione, è abbastanza lungo, eh, vi chiedono uh, diversi documenti, la vostra azienda cosa fate, cosa non fate. Una volta approvati, poi comunque è un marketplace abbastanza libero, non vi, diciamo, non vi rompono le scatole, eh, se tenete le metriche a posto, siete tranquilli, dropshipping non è vietato, eh, non hanno nessun motivo di farvi problemi. Eh, per, la, per la precisione, io faccio dropshipping da Amazon a New ok? Amazon USA a New USA, Amazon Canada a New York, Canada. Come sapete, eh, se mi seguite, Amazon è il fornitore che più generalmente uso e che maggiormente mi piace. Ho fatto tantissimi video um, a proposito. Andatevi a vedere su, su perché spiego. Eh, il motivo per cui uso Amazon su perché ritengo che sia un ottimo fornitore il mio perfettino detto questo abbiamo visto quindi cos'è NewEgg, come eh, eh, registrarsi attenzione ci sono due registrazioni diverse sia per il Canada che per l'America eh, ora qual è il business model? il business model è semplicissimo, prendere oggetti principalmente di elettronica perché ho un macchine dove puoi inserire qualsiasi tipo di oggetto ma mm, il target principale è l'elettronica inserirlo su new egg maggiorando il prezzo venderlo e farlo spedire da amazon direttamente da new egg al consumatore finale come facciamo per ebay ok o con amazon questo è il business model ora voglio parlare un attimo dei vantaggi con voi di new egg. Primo vantaggio è un marketplace con pochissimi dropshippers, perché è un marketplace che è poco conosciuto, o meglio è ben conosciuto in America nell'ambito elettronico, ma poco conosciuto nel campo dropshippers. Puoi vendere a prezzi maggiorati e soprattutto essendoci meno competitors, meno persone che vendono i vostri stessi oggetti, avrete più visibilità. Potete vendere a margine più alto. Dropshipping friendly, ok? Non vi rompe le scatole se fare dropshipping da Amazon o da, da Walmart o da altri retailer. Però ci sono alcuni contro. Ah, facile da gestire, poca manutenzione, quindi semplicemente eh, ordinate i vostri oggetti, rispondete ai messaggi. Gli acquirenti in media sono poco rompi scatole, quindi sono pochi messaggi a cui rispondere. Ci sono però alcuni contro, ragazzi, ed è giusto che ve li dica. Il primo contro è non è facile l'integrazione. Eh, non essendoci software che supportano in modo diretto NewEgg come piattaforma di vendita, l'integrazione da Amazon a NewEgg è un po' macchinosa. Potete farlo manualmente, ma c'è anche un modo di farlo automatico. Si usa eh, un ponte di diversi software, ok? Quattro software per l'esattezza, eh, per avere una sorta di automazione funziona abbastanza bene semplicemente eh, abbastanza macchinoso il processo non ve lo posso spiegare in video eh, contattatemi su Instagram via email trovate le, eh, i dettagli nella descrizione sono sempre felice quando mi contattate questo è il primo, il primo svantaggio, il secondo svantaggio è che Newhead paga ogni due settimane non è proprio uno svantaggio è che ormai è una cosa che succede in tutti i marketplace tranne ebay che ebay ancora ha il pagamento ogni 48 ore eh, però per esempio amazon paga ogni 20 giorni eh, walmart paga una volta a mese quindi marketplace, insomma, etsy paga una volta a settimana ogni due settimane non ricordo esattamente quindi ormai tutti i marketplace hanno questa politica eh, quindi è ovvio che dovete avere una riserva di cash per mandare gli ordini fino a quando non vi pagano eh, dopo due settimane vi viene mandato il pagamento eh, di tutte e due settimane questo può essere uno svantaggio perché è low budget ci sono le carte di credito, ci sono i prestiti ok. però come dico sempre ragazzi se non avete il budget non, ehm, non andate all in in un business model non perché non funziona ma perché non potete mai sapere gli imprevisti come ogni marketplace ci possono essere revisioni eh, possono essere i soldi bloccati per un paio di giorni, non potete lavorare né filo né rasoio, ma questo, in qualsiasi tipo di business diffidate da chi vi dice potete iniziare a costo zero, non esiste un business che potete iniziare a costo zero, sono tutti truffatori, quelli, o comunque non truffatori, ma deviano la realtà per i propri interessi personali, mettiamola così. Eh, Un'altra nota negativa di New Egg è che la politica New Egg richiede che spedite tutti gli ordini entro 48 ore lavorative da ricevimento Significa che se vendete un oggetto lunedì mattina, entro mercoledì mattina allo stesso orario, quindi 48 ore, dovete aver marcarlo come spedito col tracking number Purtroppo questa cosa non si può allungare, è una politica del marketplace Anche per questo io consiglio di utilizzare eh, fornitori veloci come Amazon Poiché è una cosa positiva eh, avere Prime e poter inviare questi ordini in modo molto veloce. Un altro sbandaggio è che sono molto rigidi nel Customer Service nelle cancellazioni degli ordini. Per esempio nel Customer Service dovete rispondere a ogni messaggio entro 24 ore alla ricezione. Lo scadere di queste 24 ore metterà un difetto nel vostro account. La cosa positiva è che sono abbastanza morbidi con le metriche e dovete averle proprio disastrose per mettervi revisione sull'account. E in generale sono abbastanza comunicativi. Questi penso che siano tutti contro, ragazzi. E se mettete nel l'ago la bilancia, si bilanciano con le cose positive come ogni cosa, quindi dovete fare le vostre considerazioni. Eh, facciamo un piccolo riassunto Qua, quanto serve per iniziare a vendere sul New York? mettiamo una riserva di cash almeno per due settimane di ordini quindi se puntate a fare 2.000 dollari a mese con un margine del 50% dovete vendere 4.000 dollari 4.000 dollari di vendite corrispondono più o meno a 3.000 eh, dollari di, eh, di ordini inviati Ah, un'altra nota positiva ragazzi sono le commissioni davvero basse, intorno al 10%, questo è una, un vantaggio non da poco perché come sapete ci sono piattaforme come Amazon e via Amazon di commissioni, anche eBay, più o meno il doppio su eBay rispetto a Newegg, quindi avere meno commissioni ci permette di essere più competitivi e di eh, avere più profitti per noi. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto se volete approfondire l'argomento New Egg iscrivetevi al canale perché sto farò altri video molti video su New Egg ovviamente non dimentico i ebay stanno arrivando anche molti video su ebay, su walmart su investimenti quest'anno, questo 2022 voglio parlare nel canale di un po' di eh, tutti i fattori sul livello finanziario non solo sul dropshipping anche se l'argomento principale del canale è il dropshipping sui marketplace come sapete eh, specialmente su ebay io ho tantissimi video, ve eh, li consiglio di andare a vedere io cerco sempre di alla, condividere con voi tutto quello che scopro e condividere con voi nuovi modi per monetizzare, per fare dropshipping in quanto in Italia eh, si è eh, ancorati al vecchio modello di dropshipping su Shopify che oddio funziona benissimo ma cerco di eh, allargarvi io la visione con anche marketplace dove in America e nel resto del mondo sono anni che si fanno tanti tanti soldi e ci sono molti vantaggi. I vantaggi marketplace sono il traffico gratuito, l'automazione, eh, la, la poca esperienza richiesta in marketing, in SEO e tutta eh, una serie di circostanze. Spero quindi che i miei video ti piacciono, metti like così mi aiuti a crescere e iscriviti al canale.